Questa parola è dura, chi potrà ascoltarla? Ecco la reazione dei discepoli di Gesù. Siamo a Cafarnao, dopo la pausa che abbiamo vissuto guardando a Maria domenica scorsa, adesso la liturgia ci ripropone quella pagina stupenda del Vangelo di Giovanni, che eh, ci ricorda il discorso di Gesù a Cafarno, il discorso sul pane della vita, egli stesso si qualifica così. Io sono il pane disceso dal cielo, sono il pane che dà la vita. Colui che mangia di questo pane vivrà in eterno. Ci richiama alla intimità con Lui. È una parola dura, era dura per i Suoi discepoli, credo che sia dura anche per noi, e anche per noi credenti, che comunque. Consideriamo la, la grandezza del mistero eucaristico e troviamo nel contempo difficoltà. Non è, ci riesce sempre facile comprendere fino in fondo questo mistero, quindi, risulterebbe dura anche per noi, sicuramente. È così dura che Gesù si accorge ormai che eh, in seguito, seguito, in un certo senso si, eh, si, si dirada alquanto, perché molti, molti preferiscono abbandonare, il Vangelo lo registra questo. Diversi, anzi molti, decisero di non seguirlo più, perché veniva messo in discussione questo, questo rapporto con Dio. Venivano eh, indotti a credere nella presenza viva del Cristo attraverso il pane, attraverso la sua, la sua mediazione, cioè si è qualificato egli stesso come il Dio vivente che diventa intimo con noi. E Gesù si rivolge ai dodici. Per la prima volta, devo dire, nei Vangeli c'è questa espressione, i dodici. Rivolgendosi ai dodici, dice l'Evangelista, Gesù dice, volete andarvene anche voi? Eh sì, perché se anche voi non, non credete, non riuscite ad accogliere questo, questo mistero, questa parola, a capirla fino in fondo, siete liberi. Comprendiamo due cose. Uno, la libertà no? di poter rispondere anche di no a Dio. Non ci chiede di seguirlo a tutti i costi e per forza. E in secondo luogo anche la, la paresia, l'onestà. No? l'onestà stessa del Signore che eh, ci chiede di, di credere in questo mistero. Beh, è commovente la risposta di Pietro, Pietro che ha sempre visto in, in Gesù eh, la, pre la, la presenza di Dio, sapeva bene che solo lui poteva offrirgli qualcosa, che poteva essere un punto di riferimento per la sua vita, per la vita di tutti ed è per questo che gli dice Signore da chi andremo tu solo hai parole di vita eterna non avevano ben compreso fino in fondo forse come Gesù eh, chi fosse realmente e eh, la pienezza della sua divinità ma Pietro in modo particolare aveva intuito aveva compreso bene che non era un uomo qualsiasi, si trattava realmente del figlio di Dio. Però questo non li ha, non li ha affrancati dalle meschinità, dai loro, loro limiti, come sappiamo. Lo stesso Pietro poi eh, troverà difficoltà a seguirlo fino in fondo sulla via della croce. Questo significa che il Signore ci prende così come siamo, anche con i nostri limiti, comprende le nostre fragilità e ci solleva, li solleva ci risolleva, ci prende per mano, ci perdona, ci accoglie così. È molto bella questa espressione. E Don Tonino Bello usava parlare di Gesù come appunto eh, il misericordioso che è vicino a chi soffre eh, mi ricordo l'Omelia di Papa Francesco quando il 20 aprile del 2018 venne a Molfetta in Puglia eh, disse eh, come auguri, auspicio per tutti, lo lascio anche qui, come anche, eh, auspicio per tutti coloro che sono in ascolto dopo la messa non si vive più per se stessi ma per gli altri vorrei tanto che questa frase venisse posta sul, sulla porta di ogni chiesa sì, attingeva agli scritti di Don Tonino, attingeva alle sue parole eh, per proporre questo, e lo propongo anch'io in questa domenica. Buona domenica!